Dai no. Non mi trovo in un una park abbandonato Guardate Wow Wow Fa paura Lì ci sono anche dei, delle cose Sembra che qualcuno dormi qui la notte Ragazzi Ho i brividi Bisogna prestare molta attenzione a dove si cammina Wow Sto per entrare ragazzi anche se ho un po' paura Merda. Sentite come rimbomba tutto Ragazzi abbiamo avuto la conferma, qua c'è davvero qualcuno, meglio andare. Qua molto probabilmente ci dorme qualcuno. Uh -huh. Nuova tappa ragazzi, mi trovo a Popcorn Beach, sapete perché si chiama Popcorn Beach? Perché ci sono i sassolini che assomigliano davvero a dei popcorn ed è tutta la spiaggia così. È un pettacolo Questa gita a Fuerteventura è incredibile Abbiamo una fottuta sala giochi tutta per noi qui in hotel Adesso ci diletteremo con un po', po di biliardo. Che in Espania è Fuerteventura Per una grande avventura un Oh! Con ecco la pelota E la pelota E la pelota Il capeone Wow incredibile Tiene grande, pequeña, mediana... Mediana. Se voy a dar esta. Vale, vale. Es esta buena. Es <risa> y la carne española... Probamos, probamos. Probamos. Oh, satisfactory. Oh, mamá mía. Oh... Oh, buona, buona, vale! A Fuerteventura non tutti lo sanno, ma si possono trovare i cammelli e il deserto, che andrò a esplorare più tardi. Sei pronto? C'è solo una persona ad avere i cammelli sull'isola Ed è lui È un tipo davvero particolare Arriva dalla Germania E ci ha raccontato un po' della sua vita Letteralmente vive con loro Dorme in una tenda con loro E pensate che ha fatto il cammino di Santiago Durato tre mesi Sempre con loro Lui vive la vita alla giornata E dice di aver intrapreso questo stile di vita Dopo essere tornato dalla guerra Una persona squisita Che ama stare con i suoi animali E che mi ha insegnato tanto Anche solo con una chiacchierata Questo è un bel momento Davvero un bel momento Un besito ¡Qué tenero! <laughs> ¡Qué nice video cuando intenta alimentar a ti video ¡Qué he ¡Qué pale! ¡Qué pale! ¡Qué ¡Qué ¡Qué pale! ¡¡¡¡¡¡ ¡que todos cuadrados, Para YouTube. <laughs> wow, È il deserto di Fuerteventura, l'unico deserto in Europa. C'è una pace incredibile. Guardate ragazzi, non c'è anima viva, è tutta sabbia. Eccolo. Uh, scendere è bellissimo, ma risalire poi è proprio una rottura di palle. No, no, no. <ride> anche come si spacca il culo di pancia la sabbia in bocca vai nel prossimo video esplorerò il deserto vi lascio un piccolo spoiler porca puttana vi dico solo che mi sono perso